So, then you will... They're so eager, even if they must. Benvenuti a Venturier o Aventurier di Vaniglia. Io sono Marco e questo è Jackass. Bene, allora vedo che è giorno. È giorno. A... Sì, incredibilmente rispetto a questo gioco oggi è giorno. Poi si anche quelle cuffie che sembra il defibrillatore. Hai assolutamente ragione! <ride> <ride> Ma come si chiama l'area in cui siamo adesso? Eh, è il tempio, guarda che Minchia, legnozza. Minchia, faccia sul muro, che roba. guarda che è roba. Sembra, sembra un film di Bollywood. Dopo <ride> no, ci mettiamo a ballare tutti quanti. Mm. Wow. Mm. Wow. Oh oh. Questo posto è, è brutto. Eh? Questa porta? Questo è posto box. è brutto. Senti il battito del culo. Ma questo cavaliere, vabbè, io faccio l'offerta, eh. Fai l'offerta. Oh oh. Si Senti. gira. Pietra di fonderia, visione di effetto. aia! Questa pietra di fonderia un tempo doveva servire per accendere una mazzardente, potenziamento! Ma di una essa... mazzardente? Il santuario delle cene e la fonderia dr dr dr, forgiavano armi favolose, cercavano minerali rari e gemme preziose, analizzandoli con l'essenza del fuoco. E ho trovato per sbaglio la descrizione qua il loro messia Prefaglio. piantò i suoi semi e se ne andò e si cercarono un'utopia che non può esistere incantati e dimenticati soffocarono nel nettare dei falsi dei il nectar a quanto pare quanto saranno alti e potenti quando consumeranno questo veleno? sì, esattamente la mazza ardente sembra non avere una fonte di accensione e invece vediamo cosa fa se ti sfreghi fortissimo i testicoli si accende esatto E, e questo mi cambia il moveset? Non mi sembra. Ma a me sembra solo. Inutile. Ah, è flavor. Spero solo che ci aumenti il danno. Raw damage. Eccolo. Non so perché questo era venuto fuori da. No, Guarda qua che c'è scritto Stefanel sulla porta. Allora. <ride> Bene, bello questo scenario riutilizzato da un Souls a caso. Oh, l'ho distrutto tutto! Guarda che roba! Ah, fa dot il fuoco. Ah. Nel senso che insegna le cose perché è dotto? Smettila. <ride> oh mio Dio, due di questi. Che Uh, Apri vergine di ferro. Secondo me dovrei farlo? Secondo me no. Beh, Certo ah ok via dai vediamo cosa c'è niente ricordiamoci che dobbiamo scappare perché probabilmente verranno fuori degli esserini Sì. prenderà fuoco anche il tavolo su cui sono appoggiato esatto effigie di teal un sacco di visioni ecco gli esserini cosa sto facendo? sono saltato in aria praticamente <ride> ah, ecco qua il gioco proprio. Tanto... Boh. Ma sei tu perché sai cosa? Perché lo stai guardando? Invece, quando hai la tensione di combattimento, devi fare le robe fatte bene, se no, soprattutto con questo shell va tutto a puttane. È interessante. Posso farlo con un altro gioco. Non mi sono mai annoiato con un solo. è un prodotto incompleto. Tua no. nonna è un prodotto incompleto. Ho fame, mm. mangiati una merda. Mangiato. Ho mangiato troppo. <ride> Solo se a volte nella nello Perché così non la sentono gli alieni? Guarda, siamo, abbiamo trovato sorella Genoveffa. Fighiatta. Risvegliandola. Vediamo cosa ci racconta. Sì, certo. Oh. Siamo vicini al posto. Esatto. Questi discepoli sono raccapriccianti, ma la loro convinzione è ammirevole. Lo sapevi, lo sapevi che sotto i loro cappucci e veli non c'è assolutamente niente? ma c'è tu. Cos'è? Tipo sotto il vestito a niente Raschiati e strappati, <ride> Pieno di sacre ceneri Un certo fascino mm. L'ascetismo non è lontano dalla vanità Davvero? Vabbè, è risatina, eh Sei pronto per il prossimo asceta? <ride> eh, va bene Per ora sono stati entusiasmanti Quindi io sto diventando tutto rosso Amsterdam? Sì una maschera e niente fantasmi perché siamo vicino a sorella Genoveffa, ok. Ah eh. Ale, Chi hai permesso metti? di smerdarlo. L'hai riconosciuto? No. È lo stesso, That's è uno dei mob uguali, identico uh, di quelli che c'erano nel Netcar o Nartec, nel Nartek Eterno, solo che, era che di infiamma, sì. Ah, Che fantasia! No, questa non mi è piaciuta. E moriamo. Perfetto. Andata. Vedi, vedi, wow, è semplice. Una volta capito come funziona. Così, come se fossimo nel ghetto. Allora... Sì. Facciamo, facciamo un'offerta Attenzione ai fantasmi. E alle sparatorie. Ecco, lo sapevo, secondo potenziamento della mazza. Uuuuh. Oh, una porta. Santuario della fiamma. Aia. Oh! Ma cosa fa? Il tipo mi uccide? Sì, può essere. Per no. no. mamma mia! Ecco. Mi seccherebbe alquanto a morire, eh. Te lo dico. Bene. Da. Ah. Queste candeline. E eh, tanti auguri. E, invece, della lore. Oh. Vediamo. Sei dannato alla nascita, morte sicura. Questa è la fragilità della nostra carne, ma è una menzogna. Il dono dell'immortalità è a portata di mano, ma devi essere disposto a prendere... Blablabla. Con la forza, se è necessario. Anche nella sofferenza infinita, non c'è... Senza sacrificio. Ma c'è estasi nell'agonia. Vediamo sotto le scale cosa c'è. Scope di solito. <ride> Questa volta no. Deludente De anche in questo. Eh, vedi? Siamo già arrivati al boss. Ah oh, wow, già! No no, Priscilla, non è che è difficile da comprendere. È solo che è una merda. Eh, ma cioè non è che... Eh, no, non è. Cioè non sono convinto perché è brutta Ma dai, allora spiegami Adesso dimmi, fammi pensare Qualcosa che ho scoperto che tu non saprai mai Per esempio Il NETCAR contaminato Dai, spiegami cos'è ma, ma, ma, cosa... Allora, intanto già che si chiama nectar contaminato Cioè di una banalità dai, E dai. di un piattume senza fine dai. Primo dai. Secondo cioè, non, non, è inutile. Di... È come scrivere un bel libro. Oh, bullone. Oh, un bel libro e, e tipo riempirlo no? di cose per allungare il brodo. Oh, cazzo, Martin. Smettile di interrompermi, Trump, e andiamo avanti. Allora, Martin. Beviamo il nectar, vediamo cosa succede. Sì, che è lava fusa. Esatto. Mmm. Parte che mm, è un Siamo anche dei bulletti. Terribile, esatto. Ah, mi sa mm. che entreremo in una sorta di visione onirica. Sì, ci sta facendo benissimo, tra l'altro. Non credo. Poi ti sei pulito la bocca, ma davanti avevi il bavaglio. Sì, chiaro. Mm. Bene, questo è tipo quando vai a cena da un amico che non sa cucinare. Finisce sempre così. Sì. Tira i, i cadaveri. No, prima sua avanza. Ha un occhio solo? Si, sì. ecco. Se tu adesso ce la fai a non morire, lui è al 50%. Allora dai, ti prego, fammi un, fammi un favore. Oh, guarda, Fall. first try. eh fallo al first try, così posso dire un altro po' di merda su sto gioco. Eh, eh lo sapevo io che c'ho. Aia! Oh, è proprio un gioco di merda, un boss mai visto. Ti sembra un boss questo.. Cazzo, mi ha inculato. <ride> Ma è. Vorrei capire il senso del perché. È... Eh. Questo ha due vite. Ma secondo me non c'è senso sta cosa. Eh no, eh giustamente, ho detto abbiamo fatto troppo facile, aspetta fai per due, ok fatto dai che eh, è quasi finita però, la adesso, prima vita secondo me questa cosa quando lui recupera non dico che sciocca vediamo cosa succede ok, quello che succede sempre anche se il sistema di cura eh non è che mi entusiasmi, comunque lui è sotto il 50%. No, non mi piace neanche a me il discorso di dover usare o il fio o altra roba simile. Kink per curare sì. eh, Dai si sì, massacralo. Eh no, aspetta, aspetta, aspetta. Non, non è morto finché non è morto, è morto. No. no se sì, dai. Ok. Questa volta si. Sì bene bene, due try dai, non male Raccogli visione di sì. annientamento perfetto questo, sì, è, ok uno schifo più o meno come l'altro ma sì, ma sono così le ghiande adesso ci metti una manina dentro mm. fai tipo Indiana Jones eccolo qua, perfetto, uh, ghiandola infiammata ah. quella era contorta, eh, eh. questa è infiammata bene, la prossima è una prostata Oh, è vero il nectar all'interno non è destinato a terra, al condor, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. È come la droga, come... sono drogati, caduti o devoti, un dono così raro suscita desideri qui. cubini. che originalità, eh? Mm. Sei prudente, tienilo vicino. Eh, sì. Sì, sì. Certo, Guarda, tengo certino. lì. Tra la palla qui, a destra la e sinistra. la sinistra. Still reach for her. Ok, eh, all'inizio del prossimo episodio avrete la lore completa di Eredrim e Teal Qua stiamo esplorando, eh tu, tu esplora, io devi sbadiglio è stata, una, è stata una giornata difficile e Mortal Shell non la sta migliorando Un personaggio <ride> negativo, questo Assolutamente, è per questo che mi pagano profumatamente. Ah, guarda, questa non l'avevamo letta prima, mi sembra. Altra lorra. Perché i grandi pff, devono morire mentre i mendicanti e i, ba eh, i banditi e prosperano? Il corpo è poco più che un mucchietto di ramoscelli arso dai nostri spiriti. Accendi le tue passioni, dimentica la tua riluttanza per l'ambizione, per il sacrificio. Niente più cure amorevoli per l'infermo o protezione per il malato il debole purifica la carne non lasciare altro che ceneri sembra qualcosa scritto da Eredream mm. ecco siamo arrivati alla sorella Genissa all'inizio del percorso perfetto ovviamente le visioni non ne abbiamo ancora ma la cosa molto interessante è che adesso possiamo andare diretti dal corvo però vediamo subito in cosa consiste il potenziamento il secondo potenziamento della mazza ardente alla citronella. Mm. Vediamo. Non mm, Sembra un'esplosione a ampio raggio. Vediamo. Chiama Recycle DLC. Sembra una cosa figa. Allora intanto ascolto il vecchio prigioniero. Che sollievo temevano che non riuscissi a tornare mai più o peggio che fossi stato portato fuori strada portalo qui più vicino quel profumo quasi sufficiente per far rivivere i ricordi del passato convulso il vero nectar di questa sacra ghiandola possiede solo una frazione della sua potenza quante menti impreparate sono state frantumate consumando questa polpa sto a i coglioni sono stati frantumati sono delle preso le chiacchia il cielo di un vecchio ti resta solo un ultimo tempio va presto, torna a me ah Nuova infusione del sigillo. Ficata. Ficata. Allora. Attaccherà al tuo nemico una larva esplosiva. Proviamolo istantanea now. Proviamo a non perdere questo che si è candidato come volontario. Ok. <ride> che fia. Sì, vabbè. Uh, guarda. C'è mia nonna questa volta. Ok. Che io preoccup mi preoccuperei allo stesso modo della mia. Io. Eh? Sì, sì, sì. Beh, Usiamo questo. Ah. Legge di arros Perfetto. Nei ne hai 5. Ne hai 6. E direi di utilizzare il mega spadone. Quello fa eh, sì. Mega, mega. Eccolo qua. Ma le armi le abbiamo sbloccate tutte? Sì. Guarda che roba. Molto bene. Oh, Bello. Che mi to sembra to proprio l'arma adatta per le grotte. Mi, mi sembra proprio il no. Che noia. Ah no, scusa, non volevo solo pensare. Attenzione, questo sembra un posto importante. Sì, sì, sembra un posto importante. Vabbè, ah, cioè, guarda. Vai. Sì, oh, importantissimo. Il, il, primo martire non, eh, il primo martire non donò né sangue né corpo, no, fece una rinuncia ancora più grande per preservare la nostra fede. Donò la sua memoria di vivente, tutto ciò che sapeva, tutto ciò che intravide, sigillando tutto nel ghiaccio, ma il ghiaccio io lo devo ancora trovare. Mentre si scongela, apri la bocca e indurisci il cuore, ricevi il suo dono, ricorda gli avvenimenti precedenti. Ho come l'impressione che questo primo ma... Uh, vetro brinato pietrificato Beh, questo primo martire sicuramente ce lo ritroviamo tra eh, un po sarà un, un qualche tipo di boss sicuramente ecco sì. eccolo qua questo frammento si adatta all'interno della lama del martire ok chiaramente perfetto ah quindi stiamo usando la sua spada la prenderà benissimo ma così a occhio non credo vediamo cosa fa questo potenziamento gli è caduta la spada una spada di ghiaccio è un buff wow, bellissima brillante anche avere una spada di ghiaccio e farla cadere per terra vediamo cosa fa questa arma di ghiaccio uh. oh, che figata uh, ciao Guarda. non ho nessuna intenzione di giocare con te perfetto e qua abbiamo un bellissimo scrigno con un acido temprante, mi sembra ottimo. Claustrofobico questo posto. Veramente. Mm -mm. Oh oh! Oh oh! Che c'è? Boss e caricati bene, santuario consacrato. Il problema è che sorella Genissa è un po' distante. Secondo me è un boss. Ma no, è, è, ha ragione Mazziniullare è, è Griscia. Si schiava però. Si, sì, va bene. Eh, sarà, conta come un mini boss. Aia. vediamo quanta vita gli togli. E chissà quante fasi di vita ha. E soprattutto, perché adesso è, è così? Eh, Dov'è che è spiegato? Guarda che cazzo, col picchietto gli ha tolto tre volte di vita che vorrei fargli un io. Sì, cerca sì. di non morire che nel caso avesse due o tre vite su questo. Ah, non posso rispondere ah sì, guarda, gli ho messo la bomba che dolore va bene pacchetto è andato praticamente Dai, tic tac allontanati che, che nel caso avesse 42 vite oh. bene vediamo cosa succede semplicemente delle visioni cazzo di niente bene. Oh, guarda però si sì, c'è solo la genessa ma c'è anche una porta che mi ricorda uh, l'ultima offerta solenne porta chiusa ha acceso Grisha, molti sono morti trascinando bestia, quella bestia qua giù ha servito come schiavo e guardiano che avrebbero venerato incondizionatamente, custodito nel ghiaccio perché dovrebbero venerare Grisha? la perversità della vita è sempre stata la sua natura in continua evoluzione allora, ne vuoi un altro sorso? Sì, sì ok. Like Io non escludo che finiremo il gioco durante la prossima live. Oh, ma magari? <ride> <ride> Buonanotte, grazie per averci seguito e lavatevi i denti. Ci trovate sul canale Telegram, libero a tutti anche per digitare stronzate dalla mattina e alla sera, tanto verrete silenziati sicuramente. Su YouTube, su Instagram e a casa nostra, ma non venite a cercarci. Beh, sì, anche perché insomma... Eh...